Amici carissimi, bentornati insieme per una nuova puntata del ciclo di, di catechesi dedicate ai nuovissimi. Abbiamo iniziato la volta scorsa il tema della risurrezione della carne e abbiamo visto le tre sfaccettature, diciamo così, che questo tema prende nella Sacra Scrittura, cioè la risurrezione la risurrezione nei Vangeli, le tre risurrezioni operate da Gesù, la risurrezione di Gesù e la risurrezione dei morti, che sono tre facce di una stessa eh, medaglia, appunto, il tema della risurrezione, ma evidentemente con delle significazioni un pochino differenti. Eh, questa è la ventiseiesima, credo, puntata del ciclo di Catechesi. Eh, questa sera faremo uno step successivo. Andranno a vedere cosa il Magistero della Chiesa ha detto sulla risurrezione, eh, perché questo tema fin dai tempi antichi è stato mm, oggetto di discussione. Specialmente in certi gruppi eh, mezzi gnostici o mezzi eh, strani, eh, si faceva fatica a credere che la risurrezione della carne è la risurrezione di questa carne. E che il corpo risuscitato sarà esattamente il corpo che io ho avuto in vita. Cioè, glorificato sì, ma questo corpo, capito amici, quindi quello stesso corpo che va in decomposizione, che viene seppellito e che diventa cibo per i vermi, che conosce la corruzione. Ecco, Questo perché, tanto per introdurre, eh, ci sono state soprattutto nel corso dei primi secoli, ma queste poi ritornano ogni tanto nel corso della storia, delle correnti ereticali che eh, di ispirazione tutte quante platonica, tutte, eh, sapete che Platone affermava la, la, la, la nettissima superiorità dell'anima rispetto al corpo, affermava il fatto che le anime erano state precreate da Dio, erano preesistenti ed erano state messe dentro questo corpo in, in maniera quasi che fosse un castigo di qualche misteriosa corpa, col colpa primordiale e per qua pertanto penavano tutta la durante la vita terrena in questo carcere del corpo in attesa della liberazione, cioè la morte è il momento della liberazione finalmente dell'anima dal corpo. O, pur con tutta per carità, eh, il merito che bisogna riconoscere a Platone per aver proprio postulato, è stato il, il, uno, uno dei primi filosofi, eh, certamente dopo, dopo Socrate a, ad evidenziare eh, l'importanza dell'anima, eh, quindi di, di Dio, eccetera, eccetera, ma una visione del genere è proprio assolutamente inaccettabile. Ecco. Ancor più, eh, per chi sta seguendo il ciclo di catechesi paralleli, ma che questo, questo è un dettaglio accidentale, se si pensa a quanto è forte il vincolo tra, eh, tra l'anima e il corpo alla luce, per esempio, eh, degli scritti di Tenera Amata. Cioè ci sarà una separazione innaturale della nostra anima dal nostro corpo, eh, ma dal nostro corpo c'è cioè dal nostro cadavere, cioè, perché il corpo integrale che noi abbiamo avuto e che vive nella quinta dimensione che è l'eternità creata, è indisgiungibile, cioè adesso, in questo momento, la mia anima è fusa, non fusa, meglio è, informa meglio così il mio corpo alla maniera con cui la forma eh, sta alla materia dentro qualunque sostanza, Capite? Non, non, non si trova la mia anima se non dove c'è anche il mio corpo. Ecco perché era impossibile cioè che la redenzione non comprendesse la risurrezione della carne, perché non è possibile che il mio corpo a un certo punto diventi cadavere e lì rimanga per tutta l'eternità. Sarebbe proprio una cosa pazzesca, perché noi siamo uomini. Ecco perché Gesù è veramente risorto dalla morte. Voi sapete che la cosa fondamentale che Gesù ha fatto è stata la passione alla morte, perché la nostra redenzione dipende principalmente dalla passione e dalla morte di Gesù, perché lì che siamo stati riconciliati, è lì che sono stati pagati i nostri peccati. Ma la risurrezione del corpo di Gesù, del cadavere di Gesù, una risurrezione che significa vittoria sulla morte e impossibilità futura di essere soggetto alla corruzione e alla morte, è che è il principio e la primizia della nostra risurrezione, è, era necessaria per la restaurazione, la nuova creazione, dell'uomo tutto intero cioè noi siamo in un tempo in cui eh, la carne che non è la stessa cosa del corpo qui adesso vorrei mettere troppa carne al fuoco ma per esempio in San Paolo bisognerebbe fare uno studio quando San Paolo parla di carne i peccati della carne coloro che vivono secondo la carne non sta Sminuendo il corpo, soma, somatos è in greco, carne è sarx, corpo è soma, ma sta facendo presente come a causa della corruzione, della concupiscenza e del peccato. La nostra corporeità diventa uno strumento di avvilimento e di abbrutimento, non certo perché il corpo di per sé è una cosa negativa, perché è la nostra volontà che sceglie di andarsi ad avvoltolare in mezzo ai vizi carnali, ok? Ma questo non significa che in se stesso il corpo sia una cosa negativa, siamo noi che ne facciamo un uso, come dire, mortificante che ci abrutisce, che ci rende simili alle bestie, anzi, di questi tempi, mi si perdoni, siamo andati, altra, mo, proprio, siamo andati ma molto al di là delle bestie, ma molto al di là, perché a differenza delle bestie, le bestie almeno hanno soltanto gli istinti, che tra l'altro gli istinti sono in loro tutti quanti conformi alla volontà di Dio, Ma noi abbiamo l'intelligenza, per cui possiamo andare ad escogitare non soltanto dei libri che non nomino perché non gli voglio dare l'importanza di nominarlo, ma tutti li conoscono quei libri che studiavano ed esplicitavano l'arte di trarre piaceri sempre più intensi e sempre nuovi dai piaceri della carne. Questo, questo, questo oggi è diventato roba da, come dire, da, da ragazzi, ecco, roba da sbarbatelli. Ah, adesso ce ne abbiamo di tutti i colori, adesso, di tutti i colori, come ben sappiamo, no? Quindi, cioè io, vi, vi, io ho visto recentemente, lo dico perché sta su una nota eh, casa che trasmette in streaming, una serie riguardante il corpo umano, interessante perché eh, per, per meglio conoscere, eh, lodare eh, e stupirmi di tutto quello che il Signore ha fatto, ogni tanto mi piace vedere qualche documentario, anche se poi uno deve sempre assorbirsi, deve pagare il prezzo per queste cose, di tutte le cretinate che dicono, che, che presuppongono il darwinismo e l'evoluzione, però uno si tappa le orecchie e però poi si prende il resto del, del del, del documentario, no, ma veramente. Cioè, qui abbiamo veramente toccato perché nell'ultima puntata quando si parlava del mistero della vita, tutta la puntata così: allora, numero uno, la coppia. Qual è una coppia che, che deve avere un, un bambino? La coppia sterile, ovviamente. E a proposito della coppia sterile si presenta la FIVET come Ah, che bello, abbiamo fatto la FIVET, finalmente abbiamo avuto questo bambino, è veramente il nostro bambino. Quindi come una cosa normalissima. E uno già sta un pochino, diciamo, un po', dico, ma tu guarda questo. Cioè, perché il messaggio di queste cose è terribile, perché per come viene evidentemente presentato dentro una rappresentazione cinematografica, perché di fatto quello è un film, anche se è un documentario, cioè il messaggio è tutto normale. Ma non è finito qui con tutto normale. Perché poi c'è il seguito. Il seguito è una coppia composta così. L'uomo che apparentemente sembra un uomo come tutti gli altri, è in realtà un transessuale che da donna è diventato uomo. Quindi sembra un uomo per perfetto. Quindi con la barba, con i peli, queste cose qui, no? E io non è che sono molto pratico tra l'altro poi di queste cose, quindi non so neanche bene come, come funziona. Che cosa succede? Succede che anche loro devono avere un figlio e anche loro con Fivet, soltanto che il, che il figlio viene impiantato nel, nell'utero del, del marito, perché il marito a quanto pare si era fatto come si chiama la mastectomia, quindi si era tolto il piano di sopra, ma non aveva completato l'operazione del piano di sotto. E quindi poi partorisce questo bambino concepito in Fivet con cesareo e tu ti vedi questa scena di eh, un, un, un lettino di quelli che si vedono nei posti dove, dove ci sono i bambini appena nati con il bambino in, in braccio tutto quanto insanguinato a colui che lo ha fatto nascere ovviamente tutto normale tutto normale secondo <ride> Così ho imparato che oltre a fare estrema attenzione quando si, quando si usa la scatola del diavolo a film e a serie, perché è facilissimo imbattersi in monnezzai, adesso non si può stare più tranquilli neanche quando uno vede un documentario. Vabbè, pazienza. Sono i tempi in cui c'è è toccato di, di campare. No? Ma queste cose non significano che, che capite che il corpo in sé sia una cosa negativa. Vedete, che questa è la volontà umana che oggi si pensa. Di avere la, la, come dire, la possibilità cioè la possibilità prometeica di andare a manipolare il proprio materiale corporale, eh, genetico, eh, sessuale, come, dove e quando gli pare. Senza nessun tipo di limite che non sia quello che mi passa per la testa. E senza che nessuno si possa azzardare a dire ah. Perché se dici A, discrimini. Cioè, capito? Va bene, detto questo, è chiaro che grazie a Dio eh, il corpo redento da nostro Signore non è questo. È vero che purtroppo nel nostro corpo sentiamo maggiormente in questa vita la, la concupiscenza e quindi la decadenza del peccato, ma in se stesso... Il corpo è una cosa buona, l'ha creata nostro, nostro Signore, non solo, ma è qualcuno lo chiama l'epifania, la modalità ordinaria di espressione dell'anima, non solo: ma l'anima esplica gran parte delle sue funzioni inconsce proprio sul corpo, che dirige, che governa in tutte le sue manifestazioni. Perché che ne dicano scienziati e scientisti, noi crediamo che tutto ciò che avviene all'interno del nostro organismo è presieduto dall'anima, è l'anima che fa funzionare tutto bene, certo nella misura in cui gli organi corporei eh, eh, non vengono danneggiati e vulnerati da qualche agente patogeno che li fa zompare per aria. Ecco, tutto questo sia chiaro perché il cristianesimo ha una visione positiva del corpo ha certamente una visione negativa della degenerazione e dell'uso distorto del corpo da parte della volontà che fa nascere l'uomo carnale l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingarnatrici e che dà luogo a tutta quanta la congeria impressionante di impurità che degrada l'uomo Tutte le impurità eh? così nessuno si sente discriminato, tutte le impurità, perché anche eh, gli atti impuri solitari, anche i rapporti prematrimoniali tra un uomo e una donna, l'adulterio, eccetera, eccetera, sono tutti quanti gravissimi peccati e sono forme che degradano comunque l'uomo. Anche queste degradano l'uomo, tutte. Ecco. Va bene. Detto questo. Eh, apriamo il secondo step di oggi che riguarda. E il magistero della Chiesa, specialmente quello antico, che vedremo ha sullo sfondo questa visione spiritualista, che quindi dice: ah, 'Però Gesù Cristo è risorto e quindi risorgeremo'. Sì, ma risorgerà un, un, una specie, un corpo che non è proprio il corpo nostro, è un corpo spiritualizzato. Quindi, è un corpo, eh, è una specie di corpo, come dire, eh, eh, etereo, perché questo corpo. Secondo certe prospettive platoniche, no, questo non è destinato alla vita eterna. Voi pensate no, che c'erano una setta di gnostici, che sono i Nicolaiti di cui parla eh, San Giovanni nel libro dell'Apocalisse, poi seguiti da, da altri gnostici eh, tipo Valentino e, eh, e i suoi seguaci, che Capite, con, con questa visione negativa del corpo, sapete cosa dicevano? Ah, siccome il corpo è tutto negativo, quindi il corpo è qualcosa che non c'è niente a che fare con l'anima, dovrà morire, quindi conseguenza di ciò, guardate, guardate proprio le, le raffinatezze del diavolo. Conseguenza di ciò, gli atti impuri? Ma puoi farne quanti ne vuoi, puoi farne. Ti piacciono? Se ti piacciono falli, se non ti piacciono non li fare tanto alla tua anima, non gli fanno né caldo né freddo, perché la tua anima è distante da queste cose cioè queste cose basse, carnali, non toccano la, la tua anima. Se le vuoi fare, falli. Se non le vuoi fare, non fare tanto, tanto, tanto, non cambia niente. E Chi ricorda il libro dell'Apocalisse ricorderà come Gesù dice che i Nicolaiti li detesta. Proprio perché insegnavano queste stupidaggini grosse quanto una casa. Allora, andiamo a vedere, abbiamo ben tre sinodi, i Sinodi di Toledo, quando ancora, vabbè, meglio che non dico quello che mi sta passando per la mente, che è meglio. E poi abbiamo due interventi di Papi, Leone IX e Innocenzo III, il grande Innocenzo III, e poi abbiamo delle affermazioni del Concilio Lateranense IV. Ecco, per la verità, su questo argomento ho dovuto intervenire anche recentemente. Nel 79 la congregazione della dottrina della fede perché sull'escatologia negli ultimi 50-60 anni, come su tante altre cose, che il diavolo non esiste, che l'inferno è vuoto, tutte queste cose qui, se ne sono state sparate di tutti i colori e quindi è dovuto intervenire un documento, proprio una lettera sull'escatologia, per ribadire la dottrina tradizionale escatologica cattolica che dovrebbe essere scontata, ma a quanto pare per molti non è avremo modo di vedere anche questa. Allora cominciamo dalla lettura del primo testo che è il Sinodo di Toledo Il IV del 638 eh, che si trova al densi, che era numero 485. Oh, il testo è molto esteso perché questo è praticamente un simbolo trinitario escatologico. Quindi che comincia col parlare della Santissima Trinità, poi dell'incarnazione, poi della Vergine Maria, eccetera, eccetera, no? però le cose che sono interessanti. Io comincio a leggerlo da, da, da metà, cioè da quando parla dell'incarnazione del figlio, appunto perché spiega la doppia natura, la sua corporeità, per poi arrivare alla risurrezione della carne. Quindi comincio a leggere da metà del testo. «Lo stesso Signore Cristo Gesù, uno della Santa Trinità, ha assunto senza peccato l'uomo completo in anima e carne». rimanendo ciò che era e assumendo ciò che non era. Questa è la frase tipica, bellissima, no? Rimanendo ciò che era, cioè vero Dio, e assumendo ciò che non era, cioè la natura umana, fatta di anima e di corpo. Qui la chiama carne perché in latino carne e corpo sono abbastanza sinonimi, a differenza del greco. uguale al padre nella divinità e inferiore al padre nell'umanità, egli ha in un'unica persona, quella divina del figlio, il concilio di Calcedonia, le peculiarità di due nature. Infatti in lui sono due nature, Dio e uomo, attenzione però, non però due figli e due dei, bensì il medesimo, una sola persona, in ambedue le nature, egli patì sofferenze e morte per la nostra salvezza, non nella forza della divinità, ma nella debolezza dell'umanità. Ha patito ed è morto in quanto uomo, non in quanto Dio. Discese negli inferi per liberare i santi che vi erano trattenuti e dopo aver vinto la signoria della morte, attenzione, è risorto. Assunto poi in cielo, verrà in futuro per il giudizio dei vivi e dei morti. Purificati dalla sua morte e dal suo sangue, abbiamo conseguito la remissione dei peccati per essere risuscitati da Lui nell'ultimo giorno, in quella carne, attenzione, nella quale ora viviamo, Memora familiarizzarsi con questa espressione, in quella carne nella quale ora viviamo e in quella forma in cui lo stesso Signore è risuscitato. Quindi capite? Che significa che nella resurrezione il corpo che io ho, è questo, è il mio. Ma nella forma del Signore, cioè risorto, non come la resurrezione dei Vangeli, cioè rientra l'anima nel cadavere e poi tra 20-30 anni il cadavere diventa un'altra volta ma è nella forma del Signore risorto, cioè vincendo la morte, Cristo risuscitato dai morti non muore più, la morte non ha più alcun potere su di Lui e sui risuscitati della risurrezione della carne così sarà. E attenzione, l'assenza di potere della morte, quindi l'immortalità, è una delle poche caratteristiche che avranno non soltanto i corpi dei beati, perché tutti risorgeranno ma anche quelli dei dannati. E per loro non sarà una cosa tanto divertente l'essere immortali per tutta l'eternità. Perché capite no? Uno qua gli prende una brutta malattia che lo, che lo tormenta nel corpo e ha la speranza di guarigione o quantomeno dice, beh se non guarisco morirò e se moro finisco di soffrire. Amici cari, di là non è così, perché di là la fine della sofferenza semplicemente non c'è. E nemmeno la morte, che non è certamente una lieta prospettiva di, di, di, di chiusura, può darti un pochino di speranza. Gli uni, vedete, gli uni per essere risuscitati da lui nell'ultimo giorno, ma gli uni riceveranno da lui la vita eterna per i meriti della giustizia. Gli altri, a causa del peccato, la condanna del supplizio eterno. Questa è la fede della Chiesa Cattolica. Questa professione di fede conserviamo e manteniamo. e Chi l'avrà custodita con grande fermezza avrà la salvezza perpetua. Il secondo testo che esaminiamo è sempre un altro sinodo di Toledo, ce ne sono stati tanti, pensate che l'ultimo che andremo a vedere è il sedicesimo, quindi ce ne sono stati un po', no? Allora, l'undicesimo sinodo di Toledo si è svolto nel 675 e si trova al Densinger al numero 540, qui si chiama proprio, titolo del paragrafo, la sorte dell'uomo dopo la morte, quindi è proprio interamente dedicato alla nostra materia. Oh, io chiedo sempre perdono se ogni tanto in queste dirette serali, ogni tanto purtroppo eh, si vede che forse sono un pochino provato, non è certamente che non riesco in certi istanti a trattenere qualche sbadiglio perché eh, voglio sminuire questi argomenti o perché non mi interessano, semplicemente perché le giornate a volte sono un pochino impegnative e, e la stanchezza si sente, ovviamente io non, non mi interessa della stanchezza, però specialmente nel video, è possibile vedere qualche cosa di questo. Abbiate sempre tanta pazienza, pietà e misericordia, se possibile. Leggo il testo. Professiamo che secondo questo esempio del nostro capo avverrà la vera risurrezione della carne di tutti i morti. Crediamo, attenzione, eh, che non risusciteremo in una carne aerea, o in un'altra qualsiasi, come, qualcuna, come qualcuno fantastica, vedete come fa riferimento a queste correnti radicali, no? Ma in quella nella quale viviamo, sussistiamo e ci muoviamo. È importantissimo questo particolare. Dopo aver realizzato l'esempio di questa santa risurrezione, il nostro Signore e Salvatore, mediante l'ascensione, riprese il trono del Padre, dal quale nella sua divinità mai si era allontanato. Sentite la sana dottrina cattolica. Eh? Là egli siede alla destra del Padre e viene aspettato la fine dei tempi come giudice dei vivi e dei morti. Di là verrà con tutti i santi per tenere il giudizio e segnare ad ognuno il debito del suo salario per ciò che di bene o di male ha fatto nel corpo. Attenzione anche a quest'altro concetto, la retribuzione, amici cari. Questo concetto deve essere chiaro e ne parlo in continuazione, perché oggi si parla troppo a Vanvera e solo di misericordia. Chi dà retta a questa cosa senza considerare l'altro aspetto, che è la giustizia, amici cari, parte che mette in pericolo la salvezza dell'anima, ma perde delle condizioni fondamentali. La retribuzione vuol dire questo qui, che quando saremo giudicati, l'abbiamo già visto, ma lo ripetiamo, dal Signore, noi riceveremo come premi o come pene esattamente quello che ci siamo meritati. cioè una retribuzione. Hai fatto il bene, riceverai gloria. Hai fatto il male, riceverai infamia. Ti sei mortificato nei piaceri della carne, riceverai diletti ineffabili. Hai peccato, dandoti in maniera sprocedata ai peccati impuri, soffrirai nei sensi, in quegli stessi sensi con i quali hai peccati, e in maniera proporzionata a quante ne hai combinate. Si facciano anche i sorrisini ironici, ma sentiamo poi come conclude, eh? di là verrà con tutti i santi per tenere il giudizio e assegnare ad ognuno il debito del suo salario. È un salario! Cioè, voi capite, se uno lavora... Tu prendi i soldi se lavori, capite? Se lavori te pagano, perché se non lavori te cacciano a calci e te licenziano. Il salario è quello che ti sei meritato col sudore della tua fronte, chiaro? Assegnare ad ognuno il debito del suo salario per ciò che di bene o di male ha fatto nel corpo. Crediamo che la Santa Chiesa Cattolica che egli ha acquistato a prezzo del suo sangue regnerà con lui in perpetuo. Bello questo qui, eh. Stando nel suo grembo, nel grembo della Chiesa, crediamo e professiamo un solo battesimo per la remissione di tutti i peccati. In questa fede crediamo veracemente la risurrezione dei morti e aspettiamo il gaudio del tempo futuro solo per questo dobbiamo pregare e questo dobbiamo richiedere guardate la sana dottrina cattolica solo per questo noi non stiamo qui per fare non si sa bene che cosa d'accordo? per promuovere le, le, le iniziative umane solo per questo c'è scritto dobbiamo pregare e dobbiamo richiedere che il figlio, allorché dopo aver compiuto e terminato il giudizio e il regno a di Dio Padre, ci faccia partecipare del suo regno. Dobbiamo pregare di andare in paradiso e di salvarci l'anima. A ciò che mediante questa fede con la quale siamo uniti regniamo con lui senza fine. Attenzione alla, alla, alla finale. Questa è l'esposizione della nostra professione di fede, mediante la quale viene annientata la dottrina di tutti gli eretici, mediante la quale i cuori dei fedeli vengono mondati e mediante la quale si giunge anche gloriosamente a Dio. Queste cose furono, sono e sempre saranno. Non è in potere di nessuno cambiarle o alterarle. Sono stato chiaro, sì. Andiamo avanti. Undicesimo sinodo di Toledo, anno 693, Denzinger numero 574. La risurrezione dei morti, si chiama proprio così il paragrafetto. Come egli, per darci un esempio, con la sua risurrezione e vivificandoci, dopo due giorni, il terzo giorno risuscitò vivo dai morti così vogliamo sempre credere che anche noi alla fine di questo tempo risorgeremo attenzione, non in un'ombra aerea altra volta, eh? qui passano gli anni ma si vede che queste, queste dottrine stentavano a morire o nell'ombra di un'apparizione come afferma l'opinione rigettabile di certa gente compreso un patriarca di Costantinopoli eh sta in nota contro il patriarca Eutichio di Costantinopoli, contro cui si è scagliato anche San Gregorio Magno, nei Moralia in Iob, Morali quindi il patriarca di Costantinopoli. Quindi che ci sia qualche vescovo che svalvola, è storia antica, Nestorio, quello contro cui è stato fatto il concilio di Efeso, era, il vescovo, era un altro vescovo di Costantinopoli. Ario, contro cui è stato fatto il concilio di, di Nicea, era un prete di Alessandria. Come afferma l'opinione digettabile di, di, di certa gente, quindi non in un'ombra aerea, eh, Eh, o nell'ombro di un'apparizione, bensì nella sostanza della veridica carne in cui ora siamo e viviamo. E al momento del giudizio staremo davanti a Cristo e ai Suoi angeli e ognuno riferirà ciò che ha fatto nel corpo di bene o di male e riceverà da Lui o il regno dell'illimitata beatitudine per le sue azioni, non per la misericordia, o per le sue scelleratezze, la fine della dannazione perpetua. E se scelleratezze ha fatto... Non c'è misericordia. Quindi al momento del giudizio, la sostanza, la, bella la sostanza della veridica carne in cui ora siamo e viviamo, vedete che tutti i testi insegnano, continuano ad affermare che è la stessa carne nella quale viviamo. Gesù risorto si è fatto toccare, lo sentiremo, adesso siamo nel tempo di passione, stiamo andando un pochino avanti, ma nella settimana in Arbis tutti i racconti delle apparizioni, si fa toccare, mangia. Perché? E Gli apostoli credevano di aver visto un fantasma, è un fantasma, è un fantasma, non è nessun fantasma, non c'è un corpo etereo c'è un corpo che si tocca, c'è un corpo che è caldo, certo è glorificato, ma è questo corpo. Ancora, stavolta sentiamo un grande Papa, Leone IX, uno dei tanti leoni del corso della storia della Chiesa. Leone IX ha scritto una bellissima lettera, pensate un po' a Pier Damiani, poi è diventato santo. Eh, quindi la troviamo, è una lettera del 1054. Quindi siamo già ormai nel Medioevo. La troviamo nel, nel, nel Densica, che era il numero 684. È un frammento molto molto, be, mo, molto, molto breve, eh, credo che la Chiesa Santa Cattolica Apostolica è l'unica sola vera Chiesa nella quale è amministrato l'unico battesimo e l'unica vera remissione di tutti i peccati e credo anche la risurrezione vera di questa medesima carne che ora possiedo e la vita eterna. Vedete ancora una volta, cioè come, un, come un mantra, no? la medesima carne che io possiedo, la medesima carne, lo stesso corpo che abbiamo, qui. Ancora, Innocenzo III. Innocenzo III, lo ricordo sempre, è il Papa che ha approvato la regola di San Francesco, è stato un grande Papa, Innocenzo III. E nel numero, e dunque, nella lettera all'Arcivescovo di Tarragona, del 1215 si trova è molto lunga la lettera, è molto bellissima. Che è la professione di fede prescritta ai valdesi a quei tempi dilagava, impazzavano, eh, impazzava l'eresia valdese insieme alle altre. È eh, Una lettera molto lunga e molto bella. L'argomento che ci interessa si trova alla fine 797 nel Detzinger noi crediamo che il diavolo è diventato cattivo, attenzione, non per predisposizione ma per libera scelta. Con il cuore crediamo e con la bocca confessiamo la risurrezione di questa stessa carne che abbiamo, non di un'altra. Vedete, ancora una volta, noi fermamente crediamo e affermiamo che ci sarà anche un giudizio da parte di Gesù e che i singoli, riceveranno, sentite ancora, a seconda delle cose che hanno compiuto in questa carne, le pene o i premi. Pene e premi presuppongono il concetto di merito. Il concetto di merito presuppone la giustizia a stricto senso. In galera non ci vanno le persone oneste in questa vita, ci vanno i criminali, se li beccano o se li fanno il processo e la pena è proporzionata al numero e alla gravità dei reati che hanno commesso. Le persone meritevoli, o che appaiono tali, da un punto di vista civile, si beccano le onorificenze del Presidente della Repubblica, diventano cavalieri, commendatori, nel campo ecclesiastico diventano monsignori. Monsignori è un titolo di, di, di merito, è un riconoscimento ecclesiastico o diventano vescovi o diventano cardinali, i meritori. Poi che questi meriti siano reali o solo apparenti, questo Dio solo lo sa. Però cioè, queste cose funzionano in forza della giustizia. Fermamente crediamo. Oh, noi crediamo anche che le elemosine, il sacrificio e le altre opere di bene possono giovare ai defunti. Questo l'abbiamo già incontrato quando abbiamo parlato dei, dei suffragi, e noi confessiamo e crediamo che coloro che restano nel mondo e che rimangono in possesso delle loro cose, e che fanno l'emosine e altre opere buone con ciò che possiedono servono i progetti del Signore, sono salvati. Vedete qui c'è un chiarissimo riferimento alle eresie degli ordini mendicanti: che si sono salvati San Francesco e San Domenico, perché gli ordini mendicanti, Pauperisti che oggi ci sono in giro i novelli pauperisti, eh? dicevano che o tu vendi tutto e dai poveri, oppure se tu possiedi ricchezze in questo mondo, tu, tu te ne vai all'inferno, per il fatto stesso che di, di, di, essere, di avere dei beni in questo mondo, di essere benestanti, tu te ne vai dritto all'inferno. Peccato che se questo fosse vero, per esempio... Il miglior amico di Gesù, di cui abbiamo sentito parlare domenica scorsa durante la messa, che è Lazzaro, ah, sarebbe, sarebbe stato sprofondato nell'inferno più profondo, perché il figlio di Teofilo aveva un sacco di sordi, diremmo oggi. Però non mi sembra che Lazzaro sia sprofondato negli abissi del, dell'inferno. no? Quindi quelli che restano nel mondo e che rimangono in possesso delle loro cose, tante quanto il Signore gliene ha date e che sono acquisite a Onesto titolo, eredità, donazione, retribuzione, lavoro, qualunque giusto titolo. E che fanno elemosine, quindi certamente le lemosine bisogna farle, e altre opere buone con ciò che possiedono, certamente. L'accumulo e l'uso egoistico delle ricchezze non va bene, ma se uno ha ricchezze, fa le lemosine, fa opere buone, e per il resto se le gode, non va all'inferno. Non è dannato. Fanno altre opere buone con ciò che possiedono, e osservano i precetti del Signore e sono salvati. E questo è uno censo terzo. Poi abbiamo il concilio lateranense IV, bellissimo concilio dogmatico, meraviglioso, di cui leggiamo il numero 801, dove chiaramente, come già da dove siamo partiti, si parte dall'incarnazione e poi si termina con la risurrezione della carne. Anche questo lo leggo tutto per esteso, è molto bello, e poi un breve commento. Infine il figlio unigenito di Dio Gesù Cristo, incarnatosi per l'opera comune di tutta la Trinità, concepito da Maria Sempre Vergine con la cooperazione dello Spirito Santo, divenuto vero uomo, vedete, composto di un'anima razionale e di un corpo umano. Per chi ci sia un uomo ci deve essere una composizione unita sostanzialmente, tra l'altro, di un'anima razionale con un corpo. Una, la una sola persona in due nature manifestò più chiaramente la via della vita, immortale e incapace di soffrire secondo la divinità e gli stesso si fece passibile e mortale secondo l'umanità. Dopo aver sofferto sul legno della croce ed essere morto per la salvezza del genere umano, è disceso agli inferi, è risorto dai morti ed è salito al cielo. Ma è disceso nella sua anima, guardate che è bello è, eh? è risorto nel suo corpo ed è salito ugualmente con l'uno e con l'altro. Bellissima, questa espressione. Ora, verrà la fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti e per compensare ciascuno secondo le sue opere. I reprobi come gli eletti. Attenzione che in latino c'è proprio il termine redditurus, redditus. No, il reddito, quindi che cos'è il reddito? Il reddito, quello che ti sei meritato, quello che ti viene reso: tutti risorgeranno ancora coi corpi di cui ora sono rivestiti. Tutti, la risurrezione non è soltanto dei buoni, eh? tutti risorgeranno per ricevere, secondo che le loro opere siano state buone o malvagie, gli uni la pena eterna con il diavolo e gli altri la gloria eterna col Cristo. Allora, amici cari, vogliamo dire più chiaro di così? Come fa, come fa a dirlo più chiaro di così? Andiamo a dare un'occhiata, anche se evidentemente questo documento non è a livello di quello che abbiamo ascoltato, però ci rende anche un pochino ragione dell'aria che tirava e che non ha cessato di tirare, ecco, perché di stupidaggini teologiche continuano a esserne dette, ahimè a gogo, -go, ed è la lettera sull'escatologia della congregazione della dottrina della fede. Allora, questa sacra congregazione, avendo la responsabilità di promuovere e tutelare la dottrina della fede, questa è la lettera sulla del 1979, al Densinger si trova ai numeri 4.650 seguenti. Avendo la responsabilità di promuovere e tutelare la dottrina della fede, intende qui richiamare l'insegnamento che la Chiesa propone a nome di Cristo. Specialmente circo quel che avviene tra la morte del cristiano e la risurrezione universale. 1. La Chiesa crede alla risurrezione dei morti. 2. La Chiesa intende tale risurrezione come riferentesi all'uomo tutto intero. Per gli eletti questa non è altro che l'estensione agli uomini della risurrezione stessa di Cristo. Questi sono i punti proprio fondamentali. Poi ce ne sono altri qui, che però non sono direttamente connessi, perché qui si parla della parosia, si parla eh, della sussistenza dell'anima dopo la morte, e della felicità dei giusti che regneranno con Cristo, del giudizio universale, eccetera. No? Diciamo, può bastare però per chiudere un attimo questa rassegna e passare adesso al, se a, girare, con questa fiera, a un altro testo di riferimento, diciamo così, eh, importante, che è appunto il Catechismo della Chiesa Cattolica, il Catechismo del 1992 che rimane un testo che ha cercato di raccogliere in forma, come desiderà San Giovanni Paolo II, aggiornata, e quella che è la quintessenza della sana dottrina cattolica. Sapete che dopo questo testo è stato fatto da Papa Ratzinger il compendio, eh, che vuole essere come dire, un tentativo di eh, ridare vigore a quella sistematizzazione che aveva realizzato San Pio X, ferm, semplice, scorrevole, sotto forma di domanda e risposta, comunque noi qui prendiamo eh, come, come riferimento il catechismo grosso del 1992. L'articolo 11 è dedicato a credo alla risurrezione della carne, che è il nostro articolo. E quindi cominciamo a vedere alcuni passaggi. Numero 989 anzitutto. Noi fermamente crediamo e fermamente speriamo che come Cristo è veramente risorto dai morti e vive per sempre, così pure i giusti, dopo la loro morte, vivranno per sempre con Cristo risorto che, e che egli li risusciterà nell'ultimo giorno. Come la sua, anche la nostra risurrezione sarà opera della Santissima Trinità. Cita San Paolo, se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo della suo spirito che abita in noi. Numero 990. Il termine carne designa l'uomo nella sua condizione di debolezza e di mortalità. La risurrezione della carne significa che dopo la morte non ci sarà soltanto la vita dell'anima immortale, ma che anche i nostri corpi mortali riprenderanno vita. 991. Credere nella risurrezione dei morti è stato un elemento essenziale della fede cristiana fin dalle sue origini. Fiducia cristianorum resupressio mortuorum illan credentes sumus. Cioè la risurrezione dei morti è la fede dei cristiani, credendo in essa, siamo tali. E qui c'è una citazione del, del passaggio della, della, di un ampio stralcio della prima lettera di San Paolo ai Corinzi, l'abbiamo vista la volta scorsa. E alcuni stralci, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dei morti, neanche Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, allora va vale nella nostra predicazione ed va vale anche la vostra fede, ora invece Cristo è risuscitato dai morti, prima di coloro che sono morti. Più avanti, nel 995, il Catechismo spiega che risusciteremo come lui, quindi come Gesù, con lui e per mezzo di lui. Cito, essere testimone di Cristo è essere testimone della sua risurrezione, aver mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. La speranza cristiana nella risurrezione è contrassegnata dagli incontri con Cristo risorto. Noi risusciteremo come Lui, con Lui e per mezzo di Lui. Infine nel 996, fin dagli inizi, la fede cristiana nella risurrezione ha incontrato incomprensione ed opposizione. In nessun altro argomento la fede cristiana incontra tanta opposizione come a proposito della risurrezione della carne. Si accetta abbastanza facilmente che dopo la morte la vita della persona umana continui in modo spirituale, ma come credere che questo corpo, la cui mortalità è tanto evidente, possa risorgere per la vita eterna? E si dice subito dopo. Anzitutto che cosa significa risuscitare? Numero 997. Con la morte e separazione dell'anima e del corpo, il corpo dell'uomo cade nella corruzione mentre la sua anima va incontro a Dio pur restando in attesa di essere riunita al suo corpo glorificato. Dio nella sua onnipotenza restituirà definitivamente la vita incorruttibile ai nostri corpi riunendole alle nostre anime in forza della risurrezione di Gesù. Numero 998. Chi risusciterà? Tutti gli uomini che sono morti uscirono dai sepolcri, citazione di Giovanni 5:29, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Come risusciteremo? Si chiede il catechismo nei numeri 999-1000. Ora, Cristo è risorto con il suo proprio corpo. Guardate le mie mele di miei piedi. Sono proprio io. Ma egli non è ritornato ad una vita terrena. Allo stesso modo in lui tutti risorgeranno coi corpi di cui ora sono rivestiti. Ma questo corpo sarà trasfigurato in corpo glorioso, in corpo spirituale. Corpo spirituale non vuol dire corpo etereo, ma vuol dire corpo in cui il dominio dello Spirito Santo e quindi della gloria divina sarà perfetto e quindi non più soggetto a morire. E poi, approfondiremo con San Tommaso d'Aquino, c'è la citazione ancora della prima lettera ai Corinzi. «Come risuscitano i morti, con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. E quella che semini non è corpo che nascerà, ma un semplice chicco. Si semina corruttibile e risorge incorruttibile. È necessario, infatti, che questo corpo corruttibile si versa di immortalità». E questo corpo si veste di immortalità. Vedremo la prossima volta con San Tommaso d'Aquino che significano queste espressioni ed altre usate da San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Il modo con cui avviene la resurrezione, numero mille supera la possibilità della nostra immaginazione e del nostro intelletto, è accessibile solo nella fede. Ma la nostra partecipazione all'Eucaristia ci fa già prefigurare la trasfigurazione del nostro corpo per opera di Cristo. Come il pane frutto della terra dopo che è stato invocato su di essa la benedizione divina non è più pane comune, ma Eucaristia, composta di due realtà, una terrena e l'altra celeste. Così i nostri corpi che ricevono l'Eucaristia non sono più corruttibili, dal momento che portano in sé il germe della risurrezione. Quando avverrà la, la risurrezione? Numero 1001, definitivamente nell'ultimo giorno, alla fine del mondo, infatti, la risurrezione dei morti è intimamente associata alla parousia di Cristo, perché il Signore stesso ha un ordine alla voce dell'Arcangelo e al suono della tromba discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo. Ora, mille e due. Se è vero che Cristo ci risusciterà nell'ultimo giorno, è anche vero che per un certo aspetto siamo già risuscitati con Cristo. Infatti, grazie allo Spirito Santo, la vita cristiana fin d'ora su questa terra è una partecipazione alla morte e alla risurrezione di Cristo. Nuova citazione di San Paolo, Colossesi 2.12, 2,12,3,1. E... Nel 1003 spiegherà che battesimo e eucaristia sono pregustazione della risurrezione. I credenti uniti a Cristo mediante il battesimo partecipano già realmente alla vita celeste di Cristo risorto. Ma questa vita rimane nascosta con Cristo in Dio. Nutriti del suo corpo nell'eucaristia apparteniamo già al corpo di Cristo. Quando risusciteremo nell'ultimo giorno, allora saremo anche noi manifestati con Lui nella gloria. Allora, nel 1004 viene affermata l'esigenza del doveroso rispetto per il corpo umano in quanto destinato a risorgere. Nell'attesa di quel giorno il corpo e l'anima del credente già partecipano alla dignità di essere in Cristo e di qui l'esigenza di rispetto verso il proprio corpo, ma anche verso quello degli altri, particolarmente quando soffre. Il corpo è per il Signore, il Signore è per il corpo. Dio poi che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la potenza Sua. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Non appartenete a voi stessi. Glorificate dunque a Dio nel vostro corpo. Infine leggiamo anche che la morte, 1013, è la fine del pellegrinaggio terreno dell'uomo, è la fine del tempo della grazia e della misericordia che gli offre per realizzare la sua vita terrena secondo il disegno divino e per decidere il suo destino ultimo. Quando è finito l'unico corso della nostra vita terrena, noi non ritorneremo più a vivere altre vite terrene. È stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta, non c'è reincarnazione dopo la morte. Io ho voluto leggere questo, questo punto perché anche la reincarnazione, grazie alla diffusione delle filosofie orientali e buddiste, è tema di cui si sente non di rado parlare. È chiaro che connesso con questo tema ci sarebbe un il discorso da fare, per esempio sulla cremazione, che non è escluso che sia da farsi, però magari andando a leggere anche lì l'istruzione di Müller del 2014, che spiega bene alcune cose come la pratica della cremazione non è cristiana, non è nata in ambiente cristiano. Se adesso è tollerata dalla Chiesa ad alcune condizioni ed in alcune circostanze, no, non è assolutamente la forma migliore di esprimere il rispetto verso questa cosa che certamente dovrà pagare il tributo della morte, ma che è comunque è sacra, ancor più se di un cristiano battezzato e che si è fatto tante volte la comunione, quindi abitato e consacrato dalla grazia di Dio. Bene amici, con questo abbiamo finito la parte dedicata al Magistero, quindi ci fermiamo, ci diamo appuntamento alla prossima volta per non appesantire troppo, anche perché sarebbe tempo di, di, di trattare altro. Che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.